Salve a tutti, sono Laura Antichi, sempre nell'ambito della costruzione nei mondi virtuali e in OpenSIM. Stasera parleremo di come creare un seggiolino per conferenza. Il, eh, vado nel menu eh, cliccando sul quindi suolo crea e creo una uh, sfera ingrandisco questa sfera agendo con i tasti del mouse uh, uh, control shift alzo la sfera Questa sfera ora la vado a forare, e eh, con eh, quindi, foro, e poi vado anche a scavarla, con scava. La scaviamo mm, zero circa 0,50. 49, 51 poi ruoto questa sfera che ho creato con il tasto control ok la scavo un po' di più e eh, il foro lo faccio lo allargo al massimo 84 89 circa insomma poi vado a vedere la mia sfera di lato la mia sfera che è stata tagliata, di lato la appiattisco un po' col destro del mouse modifica e quindi eh, vado con il tasto control SHIFT La appiatisco un po', poi la inclino attraverso il menu di rotazione che si attiva dalla tastiera con control per fare poi la seduta. Vado a girare, a ruotare verso di me. Questo seggiolino che ho creato, ok, posso? Potrei lo lascio così. Potrei ingrandirlo un po'. Potrei eh, schiacciarlo un po', rendendolo un po' più ovale. Vado a creare ora un cubo che mi servirà da sostegno, quindi con il menu Crea. Scelgo il cubo. Ok, il cubo lo, lo allungo. lo schiaccio agendo sul eh, con i tasti control shift lo schiaccio così poi con il tasto control shift eh, no eh, con il tasto eh, semplicemente shift Faccio una copia di questo cubo, ok, questo eh, quel cubo che ho appena creato lo tirerò dopo in basso, innanzitutto schiaccio maggiormente il cubo che sta in basso, che così creo un cuscino da mettere dentro il seggiolino una sorta di cuscino quindi riduco beh, intanto lo lascio così il cuscino con il tasto comunque eh, sempre shift control va bene lo riduco sempre con Shift-Control agisco su a questo cubo appiattito, così potrebbe andare bene, adesso vado sempre selezionando il cubetto della eh, seduta, vado in generale e a effetto del click siedi sull'oggetto, ok poi vado in Contenuto, ho aperto un nuovo script, inserisco lo script della seduta, salva, provo ora a sedermi uh, sullo script per vedere se va bene così la seduta come direzione, oppure se sì, eh, per caso eh, devo ruotare questo sol e eh, questo cubetto e come Potete vedere l'avessi allontanato, dopo lo inserisco dentro. Mi pare che lo, lo script seduta possa andare bene. Così. Allora, sempre facendo delle prove, poi vi dico Alzati. Mi giro e sempre eh, molto eh, quindi macchinoso vado a prendere il cubetto con la seduta che ho appena eh, quindi costruito quindi lo vado a modifica lo trascino lo alzo Lo porto in avanti finché non riesco a situarlo giustamente nel Il posto esternamente, alzo un po se no non riesco a inserirlo ecco devo ridurlo leggermente, rappresenta un po' il cuscino, un cuscino eh, che è uh, quindi appoggiato, come vedete potete poi appiattirlo eccetera perfezionando il tutto, un cuscino che mi sposto, mi giro, lo posiziono un po' meglio dentro, lo potrei anche allargare un po' di più e eh, poi chiudo il menu costruisci, vado a vedere l'effetto l'effetto della seduta e vedete che mi sono seduta sul cubetto non mi resta che abbastanza dritta quindi non mi resta da fare altro che inserirlo meglio quindi vado in modifica sposto la finestra lo abbasso, rigiro, chiudo il menu e vediamo com'è andata Direi che è andata bene, mi sono seduta sul uh, seggiolino abbastanza in modo dritto. Ok, se mi, adesso mi alzo e vi faccio vedere che se per caso ci fossero dei problemi nella seduta, quindi vado in modifica, clicco sul seggiolino sul uh, cuscino, vado in modifica. Potrei andare a verificare nel mm, nuovo nel, nello script la, sia la rotazione, correggendo magari la rotazione, sia il, il sit target per posizionare l'oggetto meglio rispetto alla x, la y, la z. Quindi posso agire anche da qui. Vi ho fatto mostrato. Questa soluzione di uh, verificare prima creando un uh, cubetto, perché in questa maniera eh, mh, de, de, è facilitato eh, quindi l'inserimento della seduta in maniera appropriata. Andiamo ora a sistemare il supporto del seggiolino. Prendo il cubo che avevo alzato in precedenza, vado in modifica, lo trascino in un punto appropriato, lo calo sul terreno, lo sposto in avanti, okay, così da eh, dare una giusta collocazione al eh, seggiolino. al sì a questo solido ok posso anche creare un ad esempio un toro vado in quindi crea cliccando sul terreno eh, cerco eh, un, un toro clicco qui Ok, il toro un po', quindi, come vedete, è grande, quindi lo riduco per uh, fare un anello di, uh, di congiunzione, di, uh, di sostegno al, tra il seggiolino e la base. Anzi, addirittura, il seggiolino potrebbe anche... Il, la base potrebbe anche essere rimpicciolita un tantino quindi sposto il toro va bene lo lascio qua dopo spostiamo il tutto ecco sposto un attimo ok e adesso vado eh, a a Mettere qui un, magari un appoggio a persona, qua dietro. Posso creare una sfera. Esempio, quindi, crea. Vado a prendere una sfera. Clicco qui. La posiziono in questo modo la sfera va comunque rimpicciolita ok mi giro per uh, poter operare trascino un po' in fuori la mia sfera con il tasto CTRL SHIFT la piattisco per bene la ruoto un pochino col tasto control usando quindi la direzione 0, e vado a inserirla sul fondo della eh, seggiolina magari posso anche allungarla un po' cliccando sul Control, con il control shift sul quadratino rosso e direi che non la devo portare in avanti sicuramente perché è rimasta in fuori è troppo ingombrante quindi la devo ridurre ulteriormente la trascino in avanti, vedete che bisogna guardarla proprio da tutte e due le, eh, le parti, da ogni parte, perché il lavoro sia fatto bene. Mi sembra che non debordi da nessuna parte, forse va trascinata ancora un tantino lungo, ecco, e eh, così ho eh, definito praticamente la struttura del mio eh, seggiolino ora dovrò semplicemente dare la eh, texture a, eh, a tutti gli oggetti allora eh, alla base potrei dare semplicemente che è il cubo e quindi è la base ma dopo nomino l'oggetto e tutto lo scrivo comunque base questo è il cubo e che è la base vado in texture il colore posso scegliere un colore marron ok eh, ok al toro potrei dare quindi una texture tanto per cambiare per fare il colore eh, no, adesso l'ho dato al, al cubo va bene eh, al, al toro potrei dare un altro colore quindi clicco sul toro e eh, do come colore esempio, qui il marron, prima ho fatto il rosso vabbè. Eh, poi posso eh, dare una mm, texture al mio mm, seggiolino che quindi vado in texture cerco tra le mie texture, scelgo tra le texture pelle marroncino, ok, poi eh, posso selezionare eh, la, il cuscino eh, eh, posteriore e scegliere una texture per questo cuscino in texture, Scelgo un floral, quindi a fiori, così faccio ok, così vado a scegliere la texture per la seduta, il cuscino di seduta, texture, quindi e vado a cercare eh, qui eh, floral dove l'avevo messo ecco dovrebbe essere questo sì ok quindi anche qui ho messo lo stessa, la stessa texture adesso eh, andrei, <coughs> darei eh, luminosità massima alla texture della pelle ecco l'ho schiarita il resto mi sembra che vada bene anche così Seleziono la seduta e vado in caratteristiche, do un po' di flessibilità e aumento magari l'elasticità, uh, ecco, renderlo più elastico, uh, il, il cuscinetto della, della seduta. Eh, quindi mh, posso eh, scegliere come materiale plastica vabbè scelgo plastica così risulta un cuscinetto un po più eh, flessibile eh, eh, poi vado a mh, eh, linkare tutti gli oggetti allora tutti gli oggetti si linkano o eh, selezionandoli e andare a, eh, poi nel tasto collega come faremo adesso quindi seleziono la base da ultima la, sed eh, la seduta dove c'è lo script quindi quella del cuscino quindi seleziono la base shift seleziono il, eh, il supporto eh, toro seleziono il eh, il seggiolino seleziono il cuscino dietro e uh, seleziono poi il cuscinetto di seduta e faccio collega avrei potuto uh, collegare tutti gli elementi eh, con uh, il innanzitutto selezionandoli come ho fatto ora e poi utilizzando il, il eh, tasto, la combinazione di tasti, CTRL-L. Verifico alcune cose, innanzitutto vado in modifica oggetto e sposto l'oggetto sul, sul terreno, magari mi sembra un po' piccolo il cubo, quindi vado a ingrandire un attimo il cubo di base eh, quindi eh, eh, clicco su modifica parti collegate così vediamo come modificare le parti collegate con il, eh, il tasto control shift vado a ingrandirlo un po' di più ad allungarlo magari vediamo di ingrandirlo un attimo di più ok così magari anche come sempre agendo con il tasto control shift lo allungo un po tanto per farlo un po più uh, grande poi vado a verificare una cosa molto importante tiro via modifica parti collegate vado innanzitutto in generale a dare il nome eh, all'oggetto quindi seggiolino conferenza vado a eh, attribuirlo al gruppo condividerlo con il gruppo e poi è importante che chiunque possa copiare quindi permessi ed ho anche il permesso perché il gruppo di modificare di copiare L'oggetto, quindi eh, ho eh, praticamente fatto tutto. Potrei, vabbè. Per eh, ridefinire il tutto, potrei anche andare nella sempre in modifica parti collegata a dare un po' di lum luminosità maggiore alla pelle. Vediamo solo data. Quindi, questo è. Eh, modifica parti collegate eh, quindi vado in uh, texture e luminosità si sì, l'avevo già dato la luminosità eh, massima quindi tutto a posto a questo uh, poi vado anche a verificare un'altra cosa cioè vado sempre in modifica e um, non mi ricordo se l'ho detto comunque per quanto riguarda modifica parti collegate nel il seggiolino, la parte quindi eh, se, sul seggiolino, vado a verificare di aver messo effetto del click, siedi sull'oggetto Di default invece cioè, tocca l'oggetto, noi dobbiamo mettere siedi sull'oggetto così eh, compare la, il seggiolino della seduta Tiro via parti, eh, modifica parti collegate, chiudo e eh, ecco mi sono seduta come vedete sull'oggetto eh, sul, eh, sull sul eh, seggiolino. Ecco questo è eh, seggiolino per videoconferenza eh, con seduta. Vi saluto.